Questo è l'algoritmo di Tartaglia per le radici quadrate. Useremo gli stessi esempi che fece Tartaglia nel suo libro, il generale trattato dei numeri. Il primo esempio che porta Tartaglia è la radice di 1296. Praticamente l'algoritmo di Tartaglia è identico all'algoritmo di Bombelli, solo che le divisioni sono effettuate con la tecnica della galera vediamo si scrive il numero 1296 si fa una sbarra quindi il risultato verrà scritto a destra di questa sbarra il numero deve essere diviso partendo da destra a gruppi di due cifre per la divisione Cartaglia utilizza un puntino quindi un puntino sul 6 e un puntino sul 2 quando noi andiamo a fare una linea di divisione adesso bisogna fare la radice per difetto del primo gruppo di cifre, di 12 la radice per difetto di 12 è 3 3 per 3 è 9, 4 per 4 è 16 la radice per difetto si va a scrivere qui, a destra lo stesso numero che scriviamo a destra dobbiamo andare a scrivere sotto il numero puntato quindi qui ora bisogna eseguire una moltiplicazione 3 per 3 e il risultato dobbiamo sottrarlo a questo numero che sta sopra il 3 quindi 3 per 3 è 9 12 meno 9 fa 3 ora, quando abbiamo fatto questa sottrazione tagliamo il 12 e il resto, 3, verrà scritto sopra l'ultima cifra abbiamo fatto anche la moltiplicazione 3 per 3 e quindi anche il numero sotto utilizzato per la moltiplicazione viene tagliato ed eliminato adesso come per bombelli dobbiamo raddoppiare questo numero alla destra della sbarra 3 quindi 3 per 2 è 6 e scriverlo sotto la cifra successiva quella dopo il punto il 9 adesso cosa si fa? ci si chiede quante volte il 6 sta nel 39 il 6 nel 39 ci sta 6 volte le volte le devo scrivere a destra ogni volta che devo a scrivere a destra un numero questo numero deve essere scritto anche sotto il numero puntato poi come in precedenza andiamo a fare una moltiplicazione 6 6 per 66 e questo numero deve essere sottratto al 396. Per semplicità cosa andiamo a fare? Andiamo a moltiplicare prima il 6 per la prima cifra, e lo sottraiamo al 39, e poi il 6 per la seconda cifra, e lo sottraiamo quello che ci rimane. 6 per 6 è 36, sottratto il 39 fa 3. Quindi 3, e 9 lo tagliamo, e resta il 3. E questo 6 l'abbiamo utilizzato e viene tagliato. Ora, notiamo che sopra... Rimangono due cifre, 36 e sotto il 6 Quello sotto deve essere usato per la moltiplicazione quindi 6 per 6 36 E il risultato di questa moltiplicazione deve essere sottratto alle cifre che stanno sopra 36 36, in questo caso ci dà 0 come resto Lo 0 si può scrivere come non scrivere Il 6 è stato utilizzato per la moltiplicazione e viene tagliato Praticamente ci fermiamo quando abbiamo tagliato tutti i numeri in questo caso abbiamo resto 0, quindi avremo 36 come risultato. Vediamo il secondo esempio che ci fa Tartaglia, radice di 9623. Schiamo questo numero qui al centro, facciamo questa sbarra di separazione e puntiamo separando le cifre dispari, quindi a gruppi di due cifre partendo da destra, la prima, la terza e così via come per bombelli partiamo facendo la radice per difetto del primo gruppo di cifre la radice per difetto di 96 è 9, 9 per 9 è 81 quando scriviamo un numero a destra dobbiamo scrivere anche sotto il numero puntato adesso andiamo a fare una moltiplicazione 9 per 9 è 81 e questo numero andrà sottratto alle cifre che stanno sopra quindi 96 meno 81 9 meno 8 è 1 16 meno 1, 15, ci rimane 15. Il 9 è stato utilizzato per la moltiplicazione e si deve eliminare. Si raddoppia adesso il numero che troviamo alla nostra destra, che è 9, e fa 18. Questo 18 deve essere scritto alla cifra successiva, subito dopo il punto. Quindi sotto il 2 dobbiamo scrivere 18, qui l'8 e qui l'1. Adesso ci dobbiamo chiedere quante volte il 18 sta nel 152. Il 18 nel 152 ci dovrebbe stare 8 volte. 18 per 8, 8 per 8 è 64, 8 per 1 8 è 8 e 6 è 14, 144. Quindi ci sta precisamente nel 152, 9 sarebbe stato troppo. Adesso cosa andiamo a fare? Abbiamo trovato le volte, quindi 8 volte, le volte andiamo a scrivere a destra del 9. Ogni volta che scriviamo un numero qui a destra dobbiamo scriverlo anche sotto il numero puntato. Adesso si prosegue come in precedenza una moltiplicazione e una sottrazione. Moltiplichiamo però una cifra alla volta e sottraiamo le cifre che stanno sopra. Quindi 8 per 1 è 8 e lo sottraiamo il 15. 15 meno 8 è 7. Tagliamo il 15 e rimane 7. Abbiamo usato l'1 in questa moltiplicazione. Ora facciamo 8 per 8, 64, con 64 sottraiamo 72, 7 meno 6, 1, 12 meno 4, 8, 7 meno 6, 1, 12 meno 4, 8. Abbiamo utilizzato l'8 e dobbiamo eliminarlo. 8 per 8, 64 ma dobbiamo sottrarre 64,83 8, meno 6, 2 23, meno 4, 19 abbiamo usato l'8 e quindi viene eliminato cosa abbiamo ottenuto? abbiamo cancellato tutte le cifre e abbiamo ottenuto un resto il resto è scritto qui come somma con una frazione in cui al denominatore viene messo il doppio del numero che troviamo a sinistra cioè 196 vediamo un altro esempio sempre di tartaglia radice di 968.372 scriviamo il numero qui mettiamo una sbarra e puntiamo per disperi partendo da destra quindi a gruppi di 2 praticamente partendo da destra facciamo la radice per difetto del primo gruppo a sinistra la radice per difetto di 96 è 9 9 per 9 81 quando scriviamo un numero a destra dobbiamo scrivere anche sotto quello puntato moltiplichiamo 9 per 9 che fa 81 e sottraiamo 9 meno 8 1 16 meno 1 15 abbiamo utilizzato il 9, quindi anche il 9 viene tagliato. Adesso dobbiamo raddoppiare quello che troviamo a destra e scriverlo sotto la cifra successiva a quella puntata, quindi l'8. 9 per 2 è 18, e lo andremo a scrivere qua sotto. Ci chiediamo quante volte il 18 sta nel 158. andandolo fatto poco fa, abbiamo, ci ricordiamo che ci sta 8 volte. Quando scriviamo una cifra qui, questa cifra dovrà essere scritta anche sotto quella puntata. Andiamo a fare le nostre moltiplicazioni e le sottrazioni, una, una cifra alla volta. 8 per 1 è 8, e lo sottraiamo al 15, 7. E l'1 abbiamo utilizzato. 8 per 8 è 64, e lo sottraiamo al 78. 7 meno 6, 1. 18 meno 4, 14. L'otto l'abbiamo utilizzato e lo cancelliamo 8 per 8 64, quindi, cosa facciamo? 14 meno 6, fa 8, 83 meno 4, che fa 79, e cancelliamo l'8 che abbiamo appena utilizzato. Adesso dobbiamo raddoppiare il 98 fa 196 e scriverlo sotto la cifra subito dopo quella puntata quindi 6, 9 e 1 dobbiamo andare a chiederci quante volte il 196 sta nel 797 e più o meno chiedersi quante volte il 19 sta nel 79 circa 4 volte quindi si dovrebbe fare una prova ma ci fidiamo ci sta 4 volte. Ogni volta che scrivo le volte qui, Questo numero va scritto sotto quello puntato. Ora va fatta la moltiplicazione e la sottrazione. 4 per 1, 4. E lo sottraggo il 7. 7 meno 4, 3. L'1 l'ho utilizzato e lo elimino. 4 per 9, 36. Togliamo il 30 dal 3 e il 6 dal 9. Il 9 l'ho utilizzato e lo elimino. 6 per 4, 24, sottraggo il 2 dal 3, che fa 1, e il 4 dal 17, che fa 13, ed elimino il 6. 4 per 4, 16, lo devo sottrarre dal, praticamente dal 32, anche se c'è questo 1 qui. Quindi sottraggo l'1 dal 3, che fa 2, sottraggo il 6 dal 22, che fa 16. Abbiamo quindi un resto, vediamo le uniche cifre che abbiamo tagliato, sono 1, 1 e 6, il resto si va a scrivere qui a destra, fratto il doppio di questo numero a sinistra del più, e abbiamo 1968.